Thank <laughs> you. Buongiorno a tutti, carissimi amici della pagina e del canale delle termopili, nonché della mia pagina. Oggi è una giornata importante, però noi rispettiamo il silenzio elettorale, eh, quindi vi posso con eh, generosità augurare un buon voto, ma qui si chiude il discorso. Però, però avrei il piacere eh, di presentare a tutti voi un amico un amico nostro un amico soprattutto però dei bambini ah, dentro di noi c'è sempre un bambino quindi un amico di tutti Qua vi presento Nicolino vedete? ciao Nicolino Nicolino Fico questo Nicolino Fico che ora aprirò qui in diretta davanti a voi è il regalo di un caro amico un amico che, che voglio molto bene anche se lui preferisce al Fico d'India, preferisce stare tra la gente, è un tipo molto socievole. Però, vedete eh, che bellino Nicolino Fico. Qua ci sono pure le batterie. Ora, sì, speriamo che delle tante batterie che ho messo da parte ci siano quelle giuste, così magari vediamo cosa ha da dirci Nicolino Fico. caro Nicolino figo, ecco, vediamo qua. Proviamo qua a svitare. Qua questa vite, e non ho trovato. Puoi chiudere per fuori la porta. E come? Questo è il bello della diretta. Scusate, <ride> e allora ecco. Sto svitando qui. Ci sto riuscendo a svitare la vite. Ecco qua, vite svitata. Ah, sono a tre batterie normali, quindi probabilmente avremo il piacere di sentire oggi Nicolino Figo. Uno, due e tre. Ecco qua. Chissà cosa avrà da dirci. Già lo sento mugolare, già lo sento mugolare. Eh, il legame di Militello con il figo d'india è molto ma molto lungo ecco qua ciao nicolino ciao nicolino ehi, ehi. quindi è una specie ehi. di pappagallo pappagallo figo d'india pappagallo. pappagallo bello, bello. ecco ehi. vedete il figo d'india è simpatico è divertente balla chissà se balla pure il ritmo di musica chi lo sa chi lo sa vediamo se c'è qualche brano qui e, e, e se balla pure a voi piace il figodino io ancora non sto percevendo il commento di ci sono diversi ascoltatori ma è simpatico Nicolino eh Chissà perché si chiama Nicolino. Perché ti chiami Nicolino? Nicolino. Nicolino. Nicolino? Nicolino, Nicolino. Vediamo, vediamo. Stiamo mettendo un po' di musica. Poi si illumina pure. è simpatico Nicolino e niente, vi volevamo salutare io e Nicolino e ci diamo appuntamento per eh, vediamo se è lunedì stesso per un commento di ciò che succederà dopo lo spoglio e, e una piccola chicca a seggi chiusi ma a urne non aperte vi darò la classifica e persino alcuni consiglieri eletti vediamo se le mie previsioni si riveleranno anche questa volta corrette. vi saluto vi abbraccio e a prestissimo